Buongiorno, io sono Paola Belloni e insegno letteratura spagnola presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne. E oggi volevo presentarvi un tema non nuovo per chi si occupa di letteratura ed è il romanticismo. Volevo però cercare di presentarvi un aspetto poco noto inedito del romanticismo spagnolo, ossia la presenza e la partecipazione femminile a questo movimento. Uh, nel 1931 un intellettuale filosofo giornalista uh, riconosciuto, Edmundo González Blanco, ancora si permetteva di affermare che quando ad una donna viene la voglia di dedicarsi alla letteratura questo è indizio che ha qualche difetto nella sua sessualità. Uh, molti pregiudizi legati alla figura della donna, in particolare alla figura dell'intellettuale donna, uh, sono durati per moltissimo tempo e questo è noto e ancora oggi uh, non è sempre facile essere un'autrice, una scrittrice, una drammaturga, una poetessa senza che mh, per questo ci sia un certo atteggiamento condiscendente quando non negativo. Nella presentazione che volevo condividere con voi ehm, ho pensato di dare questa struttura, quindi dare una breve definizione di cos'è il romanticismo, ehm, qualche elemento legato al contesto storico, al contesto letterario in particolare eh, spagnolo, quindi alcune delle caratteristiche principali del romanticismo in Spagna ed infine presentare alcuni nomi tra i più rappresentativi, eh, sia eh, di autori che di autrici. Innanzitutto l'aggettivo romantico eh, ancora oggi a volte viene associato ad, un, um, un, ad una declinazione peggiorativa, negativa, spesso infatti è sinonimo di... Una sensibilità um, estrema, quasi svenevole. Um, in realtà um, l'aggettivo, perlomeno per quanto riguarda uh, la lingua spagnola, da, è un prestito che deriva dal, dal francese, ed infatti, per, durante tutto l'Ottocento, in Spagna, troviamo nella letteratura appunto, che si occupa di, di queste tematiche troviamo spesso una quasi compresenza tra eh, l'aggettivo romantico e l'aggettivo eh, romancesco. Um, alla fine, anche per la letteratura spagnola, eh, ha prevalso l'aggettivo romantico. Uh, come vi dicevo questo aggettivo deriva, è uh, un prestito che deriva dalla, dalla lingua francese dove appunto uh, si utilizzavano gli aggettivi romantique e romanesque e a loro volta questi aggettivi ehm, ricevevano la loro etimologia dal, dal sostantivo roman, quindi dal romanzo e, in effetti, anche per l'italiano utilizziamo gli aggettivi romantico e romanzesco. Eh, lo spagnolo, come forse sapete, non ha la parola eh, romanzo, bensì utilizza per esprimere questo genere letterario la parola novela, eh, di conseguenza riceve e fa suo invece la definizione che era stata data dai romantici francesi. Quindi Entra anche nella lingua spagnola l'utilizzo di, di romantico e, eh, e poi romancesco, legato appunto a quest'idea di romanzo, romanzo sinonimo di invenzione, di immaginazione, ossia anche in questo caso in una declinazione mh, peggiorativa di un'invenzione, di una fantasia e quindi per questo eh, condannabile perché troppo fantasiosa. Il romanticismo spagnolo si inserisce in un momento storico eh, ben preciso, eh, corrisponde dal punto di vista politico ad un momento particolarmente difficile per la storia di Spagna perché mh, eh, avviene, eh, i, primi, diciamo, i primi germi del, del romanticismo si trovano a fiorire in seguito a quelle che erano state le guerre napoleoniche e quelle che vengono conosciute nella storia spagnola come le guerre carliste, cioè le guerre di successione al trono eh, dopo la morte del, del re assolutista Fernando VII. Um, la um, posizione quindi contraria uh, della Spagna verso la Francia darà origine ad un sentimento antifrancese che prenderà anche il, la definizione e l'aggettivo di afrancesado eh, per riferirsi ad una persona eh, filo-francese, quindi con un eh, atteggiamento totalmente eh, di, denigratorio verso eh, coloro i quali avevano appoggiato eh, le idee eh, e la politica francese. Il Romanticismo spagnolo, come il Romanticismo in generale, nasce quasi in contrapposizione a quello che era stato l'Illuminismo e soprattutto alle idee illuministe. Quindi, di nuovo, questo riferimento alla Francia come patria dell'Illuminismo è di conseguenza un nuovo motivo in aggiunta per mostrare una voglia di allontanamento da parte dei romantici spagnoli verso. Questa, questa corrente che tanto invece aveva dato al progresso della, del genere umano. Ehm, volevo condividere con voi e commentare brevemente questi due quadri che ho inserito nella presentazione. Nel primo caso eh, troviamo una riproduzione del quadro di Limonnier eh, intitolato Salon de Madame Geoffrin eh, ed è un quadro in cui si eh, in cui ritroviamo riuniti quelli che erano i maggiori rappresentanti dell'illuminismo francese, eh, riuniti attorno al busto di, di Voltaire e tra le persone che possiamo riconoscere, tra le figure degli intellettuali, di scrittori, pensatori che possiamo riconoscere, anche Diderot e Rousseau. Um, un aspetto interessante di questo quadro, è che ehm, vengono rappresentate, quindi partecipano all'azione che qui troviamo riprodotta, anche numerose eh, figure femminili, eh, a partire dall'ospite eh, dall di casa, Madame Geoffrin, che ospita appunto questo, questo, questa riunione. Um, vi ho inserito anche un secondo quadro, in questo caso un quadro di uno spagnolo di Antonio Maria Esquivel del 1846 intitolato Los poetas contemporaneus. I poeti contemporanei che ritroviamo ritratti nel quadro di Esquivel rappresentano le due generazioni, le prime due generazioni di poeti, di scrittori eh, romantici spagnoli eh, che appunto come nel caso di, del quadro dei Némonie si ritrovano eh, per parlare e confrontarsi, dialogare eh, su questa nuova corrente artistica e letteraria. Quello che però mi interessa eh, sottolineare di questa raffigurazione è che Contrariamente al quadro di Monnier, in questa rappresentazione di quello che diventerà poi il canone del romanticismo spagnolo, le figure femminili sono totalmente assenti. Se noi dovessimo basare la storia della letteratura romantica spagnola eh, su eh, questo quadro, dovremmo arrivare alla conclusione che non ci siano state delle autrici, delle poetesse, delle drammaturghe eh, spagnole che si sono confrontate o si sono espresse attraverso l'estetica romantica. Non è così, come vedremo. Uh, per quanto riguarda il contesto letterario uh, in cui il romanticismo si inserisce, uh, direi che possiamo lavorare per concetti chiave o, o, o tag, tags o hashtag, Um, infatti se dovessimo così rappresentare o condividere su Twitter o su Instagram o su Facebook una, um, quali sono i concetti più importanti legati al romanticismo, uh, direi che queste parole che trovate elencate mh, rappresentano in maniera significativa uh, gli elementi principali del, del romanticismo. E, possiamo notare come questi elementi siano spesso contrastanti, siano spesso in opposizione l'uno con l'altro. Infatti troviamo in alcuni casi un romanticismo che si rifugia nell'esaltazione del passato, quindi con un grande recupero delle proprie radici, andando a ricercare queste radici, spesso identitarie, nell'esaltazione di un passato remotissimo, cioè il passato medievale. Ehm, troviamo in contrapposizione invece l'impulso pro progressista verso il futuro, cioè c'è un romanticismo invece che tende a un rinnovamento profondo, totale, e vero, dell'estetica e quindi anche del linguaggio artistico, letterario ed espressivo, Um, quindi non rifugiandosi o recuperando una, degli stilemi del passato ma anzi cercando di coniare un nuovo codice linguistico uh, una nuova prospettiva estetica accanto a questo, infatti, accanto a questo quest impulso verso il futuro uh, verso qualcosa di nuovo, di innovativo troviamo infatti anche l'atteggiamento uh, cosmopolita di molti autori eh, romantici che vedono eh, nell'apertura verso le altre correnti letterarie che provenivano dagli altri paesi soprattutto europei eh, un motivo di eh, arricchimento anche del proprio sentire letterario. In opposizione invece all'apertura non solo artistica ma anche politica verso l'esterno invece troviamo la risposta contrapposta che è il nazionalismo. Spesso infatti il romanticismo è stato associato anche all'insorgere o al sorgere e al diffondersi della, di una nuova idea di identità e quindi di patria e legata spesso appunto al concetto di nazione e da lì di una difesa dei propri costumi, della propria alterità, della propria diversità rispetto agli altri. D'altra parte il romanticismo anche è legato all'angustia esistenziale, forse tra i caratteri appunto che più vengono associati al romanticismo, c'è cioè, eh, questo elemento legato più alla sentimentalità o all'emozione, all'espressione più intima dell'io eh, e quindi l'angustia esistenziale, eh, l'entusiasmo anche rivoluzionario, eh, c'è cioè la spinta di Ehm, cercare di eh, rinnovare anche l'ambiente la, politico, l'ambiente sociale attraverso delle, una vera e propria partecipazione eh, in prima persona ai moti rivoluzionari. D'altra parte abbiamo eh, anche chi eh, ritrova eh, una, nel satanismo blasfemo Uh, un, un motivo per uh, allontanarsi totalmente da quella che è l'estetica borghese che alla fine il romanticismo cerca di um, annientare, quindi tutto uh, ciò che è ordinario, che è in un certo qual senso appunto borghese in un senso peggiorativo, uh, viene um, allontanato per contrapposizione arrivando agli estremi dell'esaltazione degli delle, delle, elementi più oscuri della nostra anima e da lì anche un recupero di, delle correnti più eh, oscure come appunto il satanismo. D'altra parte vedremo per esempio con il Don Juan Tenorio che è una, una delle opere simbolo del romanticismo spagnolo che invece ritroveremo una riscoperta delle origini religiose che si fondano in Spagna nel cristianesimo, in particolare nel cristianesimo cattolico, come invece un punto di espressione, un carattere peculiare del romanticismo spagnolo. Appunto anche in questo caso però il recupero dell'elemento dell cristiano-cattolico da parte dei romantici si inserisce come un tentativo, come era l'esaltazione del passato, di recuperare le proprie radici identitarie, trovandole appunto nel momento in cui la Spagna eh, era arrivata al suo massimo eh, splendore, anche a livello politico, diventando un vero e proprio imperio, impero, Mondiale e appunto con i re cattolici nel tardo medioevo, sempre in contrapposizione, quindi vediamo questi due elementi molto contrastanti tra il cattolicesimo e il satanismo. Dal punto di vista politico vediamo come la tendenza verso il rinnovamento, verso tutto ciò che è rivoluzionario in senso positivo, può essere associato nel romanticismo a quella che è la spinta liberale, quindi al liberalismo che cerca di rinnovare anche la scena economica, in contrapposizione invece con l'assolutismo politico che aveva significato con uh, uh, Fernando VII un ritorno uh, ad una condizione politica uh, sicuramente più restrittiva rispetto all'esperienza che la, anche la Spagna aveva uh, fatto, durante, aveva sperimentato durante l'epoca illuminista. Um, anche in questo caso, negli ultimi due esempi, troviamo i due elementi antitetici perché se da una parte il romanticismo viene eh, associato alla passione, all'espressione del sentimentalismo più eh, anche becero se vogliamo, eh, il romanticismo eh, spagnolo dà anche, si affida anche alla burla sarcastica per deridere eh, tutto ciò che è borghese. Il romanticismo spagnolo si caratterizza per alcuni elementi peculiari. Innanzitutto la Spagna è stata, prima ancora di diventare un paese con una propria letteratura romantica, è stata essa stessa oggetto dell'estetica dell romantica da parte del romanticismo straniero, soprattutto quello tedesco e quello inglese. Infatti per il romanticismo eh, oltre i Pirenei spesso la Spagna era vista come un paese mh, che era rimasto fermo quasi al Medioevo e che quindi conservava sia sì, un'identità originale assolutamente eh, cristallizzata nel passato Uh, ma allo stesso tempo era anche una nazione molto arretrata e infatti ritroviamo la, spesso l'associazione alla uh, Spagna nera, la cosiddetta leggenda nera, uh, ossia il, la riscoperta della, di ciò che era stata l'inquisizione spagnola, quindi di quella istituzione che per secoli aveva perseguitato in maniera violenta eh, gli elementi, eh, gli elementi eh, che non si adattavano al dogma della, della Chiesa Cattolica. E quindi la, tutte le leggende che ancora erano, avevano, erano rimaste nella cultura popolare, Spagnola, legate alle eresie e quindi ai processi dell'inquisizione e al, ai sistemi crudeli, violenti dell'inquisizione entrano a far parte di, di questa leggenda nera eh, spesso, eh, che ritroviamo spesso nei racconti o nei, nei romanzi romantici inglesi o tedeschi. Un esempio appunto è per esempio la raccolta di racconti intitolata Chains of the Alhambra di Washington Irving. Eh, Irving era un, uh, un diplomatico statunitense appunto che era, è un rappresentante del romanticismo uh, nordamericano e eh, per la sua attività diplomatica aveva potuto conoscere da vicino la Spagna e aveva raccolto in, questo, in questi suoi racconti della facendo riferimento al palazzo um, Nazari eh, di Granada, aveva recuperato appunto tutte le leggende legate ai gitani, legate ai Mori e quindi a quella parte della popolazione spagnola che eh, era presente eh, dal, nel territorio della penisola iberica fin dal, um, dal VII secolo d.C. Um, Inoltre la Spagna è un paese particolarmente romantico eh, o adatto al romanticismo inglese e tedesco anche appunto per questa religiosità estrema, per anche una religiosità molto superstiziosa legata a um, una serie di cerimonie, riti che ancora caratterizzano in parte la, la mitologia anche della Spagna attuale per noi stranieri, come per esempio le cerimonie per la settimana santa, soprattutto nel sud della Spagna. E appunto I romantici inglesi non solo ritrovano questa estrema religiosità cattolica come un elemento interessante e quindi degno di essere raccontato. Ma appunto eh, la stessa Spagna prende spunto da questa sua storia, da questi elementi intrisi anche di mistero, di eh, questa fascinazio fascinazione per eh, mh, ciò che è oscuro, ciò che eh, è sempre al limite tra ciò che è consentito e ciò che non lo è, e con la riscoperta appunto del, degli elementi satanici e Questo lo ritroviamo ad esempio nella produzione del, del pittore Francisco Goya, eh, nelle, nelle pitture nere eh, o nei, eh, nelle, nei ripetuti quadri in cui spesso ritroviamo come riproduzione il, il sabba con, il, con Satana rappresentato come un, un capro e eh, attorniato da streghe. Ehm, la Spagna però riscopre non solo questo passato legato alla propria eh, identità cattolica e in contrapposizione, appunto, ripeto, con eh, il satanismo, ma recupera anche, anche se stessa ehm, quello che era stato il passato, Uh, identitario formato non solo dai cattolici, dai cristiani, ma anche dal, dagli ebrei uh, spagnoli che avevano vissuto in Spagna fino al 1492 e appunto la popolazione mora o più tardi morisca uh, che era um, presente in Spagna dal VII secolo d.C. e poi eh, verrà espulsa all'inizio del 1600. Quindi eh, recupera anche la letteratura spagnola romantica, recupera queste radici identitarie e addirittura scoprirà, per esempio nel caso della, del passato eh, ebraico, riscoprirà che in Oriente eh, in particolare in quello che era allora ancora l'impero ottomano, erano eh, sopravvissute delle comunità eh, di, che erano discendenti di, degli ebrei spagnoli, degli ebrei di Sefarad, e ehm, a partire dalla metà del 1800 si, riscopre, eh, e, si riscoprono le comunità sefardite, cioè di ebrei spagnoli che vivevano eh, nell'impero ottomano. Um, e da lì inizierà appunto questa riscoperta di una nuova alterità, di una nuova identità che entrerà a far parte anche della narrazione romantica un altro elemento uh, fondamentale perché il romanticismo um, si diffondesse eh, come è successo in Spagna eh, alla diffusione della stampa periodica, infatti il XIX secolo è anche per la Spagna il, possiamo dire, il secolo d'oro della stampa periodica, il giornalismo si sta affermando, anzi si sta non solo affermando ma diffondendo e addirittura sta diventando un sistema di sostentamento per gli autori che cercano di fare della professione letteraria appunto una, la propria professione principale. Eh, tra l'altro vediamo come eh, se eh, in media per un volume, per un romanzo, per un volume completo eh, erano disponibili di solito la, la tiratura per un libro girava attorno alle mille copie, eh, i periodici eh, più importanti arrivavano addirittura alle diecimila copie. Questo significa una diffusione enorme della stampa periodica rispetto alla diffusione del libro. Dobbiamo anche ricordare che eh, se all'inizio del, del secolo ancora eh, la percentuale di ehm, persone analfabete è ancora altissima, eh, verso la metà del 1800 eh, questa percentuale diminuisce e quindi un maggior numero di persone ha accesso alla lettura, in particolare alla, lettera, alla lettura della stampa periodica. La stampa periodica è inoltre fondamentale, è stata fondamentale per la diffusione della letteratura che in questo periodo si scrive e si produce ed infatti eh, si prende sempre più piede la modalità della, de, della letteratura per entregas in spagnolo, quindi la letteratura che veniva pubblicata, per esempio i romanzi venivano pubblicati per episodi o per capitoli nella stampa periodica, cercando di fidelizzare, in un termine, in un termine moderno, la, i lettori ad un periodico rispetto ad un altro quindi anche qua il concetto di, eh, di concorrenza